perché secondo me è la cultura politica dell'attuale classe dirigente italiana che per anni, anzi per decenni, diciamo non ha voluto riconoscere il valore della, della, della resistenza e dell'antifascismo come uno dei valori fondanti della nostra democrazia. È il presidente dell'Ampi di Arezzo Roberto Del Gamba a commentare ai nostri microfoni alla vigilia del 25 di aprile quanto ha affermato dalla seconda carica dello Stato. L'antifascismo non è in Costituzione, aveva detto qualche giorno fa il presidente del Senato Ignazio Larussa, un'affermazione che ha creato non poco imbarazzo anche tra i partiti di centrodestra che governano il nostro Paese. Dopo la... L'infelicissima uscita appunto riguardante gli episodi di, di Via Rasella, e qui siamo ritornati su un'affermazione che è gravissima: cioè non riconoscere l'antifascismo come uno dei valori fondanti della nostra democrazia nel 2023, come dice lei, è mi viene da dire, inconcepibile, aberrante. Io veramente spero che il 25 aprile, la giornata di domani, serva a ricordare anche a queste persone che eh, noi abbiamo avuto delle esperienze orribili grazie ai, appunto ai nazifascisti e che diciamo, la nostra terra in particolare è stata colpita da stragi orribili, che anche stamani ricordavamo nella, nella cerimonia di, di dedica di una scultura alle donne cadute qui in provincia di Arezzo. Insomma, ecco, chi ha fatto in modo che l'Italia potesse eh, rialzarsi da questo baratro nel quale era stata infilata dai, dai, fascisti, dai fascisti, diciamolo, dai fascisti, ecco, dai fascisti sono stati gli antifascisti e i partigiani che, hanno condotto, che ci hanno liberato. Durante le celebrazioni ufficiali del 25 di aprile davanti al monumento della resistenza saranno gli studenti del liceo musicale Petrarca di Arezzo ad eseguire i brani musicali che ricordano la resistenza dall'inno nazionale a Bella Ciao. La partecipazione di una scuola, in particolare cito nel caso specifico il liceo Petrarca, che mette a disposizione 13 alunni, quindi un'orchestra, un una piccola orchestra, diciamo, no? di 13 alunni guidati da, da un insegnante, eh, darà un tocco di gioventù, un tocco secondo me particolarmente significativo di partecipazione dei giovani. Ecco. Domani sera invece l'altro evento a cui lei faceva riferimento eh, faremo per la prima volta la proiezione di un documentario lo possiamo chiamare un documentario, un video eh, di interviste originali a sette partigiani della nostra provincia realizzato, queste sono interviste realizzate da alcuni compagni della sezione di Arezzo diversi anni fa, cito in particolare Andrea Berneschi che sono andati a quel tempo a cercare a casa loro persone che hanno partecipato attivamente alla Resistenza, hanno fatto loro, a tutti loro, le stesse domande nelle quali volevano approfondire i temi della loro partecipazione loro, alla Resistenza, la loro esperienza, quello che hanno provato, quello che è stato il dopo. Ecco, hanno raccolto ore e ore di materiale e noi abbiamo fatto un lavoro di eh, taglie e cuci anche grazie a un, a un mio collega insegnante che ha fatto la parte tecnica, ehm, e abbiamo ricavato, come dicevo, un video di no, un'ora e mezzo, due ore, che per la prima volta eh, proietteremo, manderemo in onda, insomma, eh, e trasmetteremo, come vogliamo dire, a chi parteciperà alla serata eh, al Circo L Aurora a partire dalle 9 di domani sera, insomma, ecco.